Non sputare, non sputare sul tuo cibo quotidiano Non sputare sulla terra fra i tuoi passi, no, non più Pronuncia senza fine il solo suono racchiuso nel tuo andare La sillaba unitaria del respiro Dilla senza fine Sono morti i neri uccelli Il loro grido nella luce delle tue ossa Sono morti quanto al cuore ignoralo, basta la pelle che unisce ogni distanza, l'aria di pietra, del linguaggio, i nostri movimenti nello spazio, basta la pelle che si flette e oscilla, un lungo fiume luminoso, basta amore, basta il tutto, un vuoto.